Ciao, il mio nome è Luca di Mr. e finalmente sono pronto a presentarvi un prodotto molto interessante, Huawei Mate 20 Pro. Ho lasciato passare eh, la grande abbuffata dei giorni scorsi, cioè quella delle presentazioni eh, video che avete visto copiose, numerose, da Londra, oppure per chi aveva fatto il briefing qualche giorno prima, anche eh, immediatamente dopo l'evento di lancio. Questo perché ho voluto provare per un po di giorni il nuovo huawei mate 20 pro per parlarvene un po più diffusamente andando anche oltre quelle che sono le semplici considerazioni eh, di tipo tecnico partendo diciamo dall'hardware e allora come funziona questo telefono guardiamolo da vicino come sempre voglio ricordarvi che se non vi siete ancora iscritti al canale di Mr. Gadget è il momento di eh, farlo, eh, vi dico anche che questo è un prodotto con un display superlativo. Allora questa è la versione Pro, ne esiste un'altra che invece eh, si chiama semplicemente Huawei Mate 20 con un display ancora eh, più grande, in questo caso una eh, diagonale da 6,39 pollici, una definizione che è di 1440x3120 pixel, eh, una razio eh, 19.000 virgola eh, 5 noni che porta quindi ad avere un display con una diagonale veramente generosa in una dimensione che vedete la eh, proporzionate con la mia mano è tutto sommato abbastanza eh, compatta. Un eh, telefono con un notch, un notch anche piuttosto grande, vedete c'è anche il proiettore a infrarossi per la scansione del viso in 3D. Questo è un dettaglio molto importante per eh, la sicurezza. Un, lato del telefono particolarmente eh, pulito, l'altro con il pulsante d'accessione, con il dettaglio del colore rosso e il eh, controllo del volume, il cosiddetto volume rocker, eh, attenzione perché eh, qui proprio vicino al controllo del volume il volume rocker e c'è anche il pulsante d'accessione, secondo me è un po' troppo ravvicinati, a volte eh, si tende a eh, confondersi. Nella parte inferiore invece c'è la porta USB. Eh, type C per la connessione con la ricarica oppure per la trasmissione eh, dei dati. Altra particolarità di questo telefono, vedete che non c'è un altoparlante nella parte inferiore perché l'altoparlante è stato inserito nella porta USB Type-C, una scelta molto particolare, tra l'altro l'audio viene messo anche nella parte superiore, quindi c'è un audio stereo con due speaker frontali. Vedete che si è bloccato il telefono, vi mostro un dettaglio immediatamente, metto il mio viso davanti al eh, telefono e vedete che eh, con eh, la pressione del pulsante d'accensione si è sbloccato immediatamente il telefono. C'è anche una eh, funzione ulteriore, quella cioè di bloccare il telefono sollevandolo e avvicinandolo al viso, avete visto che si è eh, sbloccato in automatico. Eh, sulla parte frontale non dimentichiamo anche il sensore fotografico, addirittura da 24 megapixel e poi sulla parte posteriore, peraltro io vi faccio vedere eh, quale eh, bellezza, non so se riuscirò mai a mostrarvi eh, nella fotocamera questa zigrinatura che tra l'altro eh, dà un grip molto particolare al telefono e poi le tre fotocamere, ma di questo parliamo dopo e com'è questo Huawei Mate 20 Pro nella vita di tutti i giorni? strepitoso, devo farvi una doverosa precisazione qualche secondo fa avete visto il launcher non ufficiale ovvero Nova adesso invece vedete eh, quello che è l'impatto estetico eh, normale, originale del telefono con il suo drawer, eh, con le applicazioni potete scegliere voi se avere un'interfaccia con tutte le applicazioni su un unico livello oppure se avere il classico cassettino delle applicazioni eh, di uh, android eh, c'è anche la possibilità di usare eh, le gestures per controllare il telefono devo dire però che nei primi giorni non mi trovavo benissimo e quindi ho scelto di eh, tornare ai pulsanti eh, tradizionali interfaccia beh, ricorda molto da vicino quello che abbiamo già visto su altri prodotti eh, huawei ricchissimo di eh, funzionalità perché se dovessimo stare qui a vederle tutte probabilmente staremmo un paio eh, di settimane vi faccio vedere solo eh, che eh, ci sono addirittura le possibilità di eh, gestire tre tipi di eh, sfondi e di schermate home nel senso che potete scegliere lo sblocco con il magazine quindi con le foto che vengono inserite random potete scegliere di eh, utilizzare i temi per personalizzare tanto l'interno del telefono quanto eh, la schermata di blocco oppure eh, di eh, separare e differenziare eh, ma questo accade per tutti i telefoni la schermata di blocco rispetto al eh, resto eh, abbiamo visto impostazioni della schermata home c'è una buona personalizzazione del launch a me continua a non piacere tanto mi dà l'idea di un po' di antico il launcher eh, di Huawei ed è per quello che di solito lo sostituisco immediatamente o con Nova Launcher o con eh, Ruthless ehm, che però in questo caso su questo telefono, cioè il launcher che replica eh, l'aspetto del, del launcher di Pixel non eh, funziona eh, adeguatamente, insomma tantissime davvero, eh, dicevamo le informazioni che trovate sul eh, telefono e soprattutto le impostazioni che potete dare al eh, vostro smartphone. Eh, voglio mostrarvi ad esempio eh, queste che sono relative alle schermate eh, di blocco, potete gestire ovviamente le eh, notifiche che arrivano sul telefono, eh, ci sono eh, delle selezioni importanti anche nell'area batteria perché potete ad esempio utilizzare un'interfaccia eh, scuro che è una eh, novità rispetto eh, a quello a cui siamo stati eh, abituati per eh, quanto riguarda eh, lo eh, smartphone, eh, gli smartphone o meglio di eh, Huawei riportiamo eh, l'interfaccia chiaro l'altro eh, dettaglio che vi voglio far vedere è questo del caricamento wireless di altro dispositivo questa credo che sia una delle cose più eh, divertenti no? introdotta la carica wireless nel eh, Mate 20 Pro eh, attivando questa funzione voi siete in grado di caricare un altro telefono eh, che ha carica wireless utilizzando il eh, vostro eh, Huawei eh, Mate 20 questa è veramente una eh, funzionalità secondo me molto eh, interessante peraltro eh, vi devo dire che è molto curiosa eliminiamola adesso perché non mi serve Già che siamo nell'area della batteria vi segnalo che questo telefono ha una batteria da 4200 mAh, Cresciuta ulteriormente rispetto a quella già gedenosa dello scorso anno. Ovviamente ci sono Altre funzionalità che noi eh, già conosciamo eh, bene di eh, Huawei, ad esempio la possibilità di controllare il telefono con il movimento, potete portarlo al telefono per fare una telefonata o per rispondere, potete sollevare per silenziare la suoneria delle chiamate in entrata, potete capovolgerlo per eh, silenziarlo potete scrivere, potete ovviamente ecco, tagliare in due lo schermo con la nocca per aprire eh, due, scherma, due applicazioni sulla solita, eh, su una sola schermata e poi potete disegnare con eh, la nocca eh, sul telefono per eh, catturare eh, l'immagine e anche disegnare poi sempre con una nocca del, la vostro, delle vostre dita eh, sul display per eh, accedere ad alcune funzionalità quando il display è spento insomma davvero eh, le funzionalità che potete utilizzare in questo telefono eh, sono al limite dell'infinito io vorrei farvi vedere anche la velocità con cui il telefono poi eh, si muove e vi devo dire che eh, è sempre un piacere utilizzare questo eh, tipo mh, di, di, eh, di, di, di telefoni perché guardate la velocità davvero che viene eh, fornita eh, dal eh, vostro Huawei Mate 20 Pro è veramente tanta tanta roba, eh, lo sapete Kirin 980 con un processo a 7 nanometri, eh, avete la possibilità anche eh, di utilizzare una versione con 6 giga oppure con 8 giga di ram, 128 o 256 giga eh, di memoria, io l'unica cosa che trovo che non mi fa proprio impazzire se devo eh, essere sincero è, quello, è il fatto che mh, voi non abbiate la possibilità di utilizzare una scheda di memoria standard è stato lanciato un nuovo, la nano memory card eh, che ha la stessa forma di una eh, sim ma è un formato proprietario di eh, Huawei questa cosa non mi piace eh, proprio eh, tantissimo eh, proviamo ad ascoltare l'audio eh, come detto l'audio viene messo in parte minimale dalla parte superiore dove eh, vengono messe le frequenze alte mentre nella parte bassa essenzialmente viene eh, emesso la parte principale del suono cioè il grosso del, eh, del suono che viene eh, emesso eh, diciamo che è un discreto volume e una discreta qualità anche di equalizzazione rispetto al resto dei prodotti che si vedono in circolazione certo anche questo telefono non sarà eh, lo speaker che utilizzerete per una festa con 100 persone ma se volete magari ascoltare la musica, la radio, avete fate qualche cosa con il vostro telefono oppure magari semplicemente parlare viva voce al telefono l'altoparlante ha un volume più che adatto fotocamera allora ci sono tre sensori in questo telefono, un sensore da 40 megapixel è il sensore più potente no? che abbiamo visto all'interno di un telefono, c'è un secondo sensore quello invece da 20 megapixel, quello da 40 megapixel con apertura f.8, quello da 20 megapixel con apertura 2.2 che è il grand'angolo e poi c'è lo zoom, il telefoto se vogliamo da 8 megapixel con apertura 2,8. Eh, 4. stabilizzazione ottica per eh, quanto riguarda eh, la fotocamera c'è invece una stabilizzazione digitale per, eh, con il giroscopio eh, per quanto riguarda i video video che possono arrivare a 4k eh, con eh, 30 frame al secondo l'unica cosa un po' particolare è il fatto che eh, se voi volete utilizzare eh, il eh, lo zoom, avete il pulsante abituale, quello a cui eravate abituati anche se avete utilizzato il eh, Huawei Mate eh, la cosa particolare però è che non è facilissimo capire come utilizzare il grand'angolo no? in pratica dovete scendere fino a 0,6 eh, allora in questo modo siete arrivati essenzialmente al eh, grand'angolo e quindi potete utilizzare, vedete per utilizzare il grand'angolo dovete fare sempre questo giro no? cliccare eh, sul pulsante fino a che arrivate alla posizione eh, corretta un dettaglio per quanto riguarda i video potete applicare dei filtri addirittura in real time è una cosa fighissima per quanto riguarda i video è che potete selezionare un colore che volete vedere nel video questo in tempo reale mentre girate il videoclip e vedere tutto il resto in bianco e nero sempre la solita modalità pro e poi abbiamo l'alternativa al eh, Google Lens che è realizzato eh, da eh, Huawei, quindi il sistema praticamente per poter interrogare gli oggetti con eh, l'ausilio dell'intelligenza artificiale, avete visto, avete le lenti eh, per la realtà aumentata, l'HDR, la modalità eh, panorama, avete veramente un miliardo di eh, modalità di eh, ripresa e volendo ne potete scaricare altre anche eh, utilizzando eh, questo link che trovate sulla eh, fotocamera. Avete poi la modalità notte che è quella essenzialmente che vi permette, ecco vi faccio notare tra l'altro che eh, potete eh, governare ISO e anche eh, vedete eh, la eh, velocità dello eh, scatto, io questo vi dico, trovo che sia particolarmente importante perché l'effetto notte negli eh, scatti di Huawei è veramente spettacolare, eh, probabilmente in questo momento vedete una foto eh, che è stata eh, scattata a Londra nei eh, giorni scorsi in orario notturno, eh, veramente impressionante, colori un po' dopati ma sempre eh, molto belli e qui potete governare invece l'apertura del eh, vostro eh, telefono, questo viene raccomandato insomma, per eh, oggetti che non siano eh, particolarmente eh, vicini. Eh, c'è anche ovviamente la possibilità, eh, questo eh, è normale, no? di utilizzare la fotocamera anteriore, anche per la fotocamera anteriore vi faccio eh, notare c'è la modalità ritratto, eh, in questo caso è un bokeh, quello che viene fatto l'effetto bokeh invece che viene realizzato eh, grazie all'utilizzo del eh, software fotocamera però di altissimo livello anche se come per il P20 a volte forse con dei colori eh, che non sono del tutto naturali allora come si comporta questo Huawei Mate 20 Pro? beh insomma tenendo conto che costa più di 1000 euro è ovvio che ci si aspetti un prodotto di altissimo livello e in realtà è stato fatto estetica secondo me bellissima, colori stupendi da questo eh, verde smeraldo, il twilight poi eh, ha un effetto ancora più bello mi piace un po' meno eh, un po' più banale forse il colore nero però davvero eh, prodotto bellissimo dal punto di vista estetico veramente eh, superlativo eh, display con una leggibilità mostruosa. Eh, abbiamo un display con una definizione molto eh, elevata eh, abbiamo un display tra l'altro con anche un angolo di visione eh, veramente eh, notevole fotocamera al top, batteria da 4200 mAh che sembra non finissi mai, c'è l'intelligenza artificiale, c'è non, sta, non vi ho detto un dettaglio importante c'è il eh, sensore per le impronte digitali sotto il eh, display, ne stavamo quasi eh, dimenticando, no? il sensore che eh, legge, eh, ovviamente questo è il bello della diretta, adesso eh, ha sbagliato perché in realtà di solito invece eh, è più che eh, preciso nel eh, leggere l'impronta digitale vedete appoggiate il dito sopra il eh, display appare il disegno eh, del dito e con l'impronta digitale eh, voi eh, sbloccate Stavo quasi dimenticandomi di questo che in realtà è una delle novità importanti, c'è anche il sensore infrarossi per eh, fare i pistola quando siete al bar e spegnere la televisione quando stanno guardando un gol nel derby, insomma avete veramente la qualunque in questo oggetto. Non vi nascondo che è particolarmente bello, mi piace molto, ma soprattutto a voi piace.